Buongiorno, l'ansia generata dalla precarietà e dall'incertezza è senza dubbio la malattia tipica del nostro tempo. Un metodo ultra sperimentato per calmare l'ansia e la paura è quello di concentrare tutta la propria attenzione sul movimento che fa l'addome durante la respirazione. Un movimento di espansione, di contrazione con l'aria che entra e l'aria che esce. Il respiro consapevole, in particolare, ci consente di spostare l'attività cerebrale verso la corteccia prefrontale, più o meno in questa zona, che è quella parte del nostro cervello più moderna, più recente nel cammino dell'evoluzione, che è quella che ci consente di, in qualche modo, di essere padroni di noi stessi e non essere in preda a pulsioni, diciamo, più primordiali come, eh, ad esempio, la paura e, in qualche modo, l'ansia. Ecco dunque un'applicazione pratica di questo principio. Questo esercizio ci, ci consente di calmarci in qualsiasi situazione emotiva ci troviamo, quindi anche situazioni spiacevoli che possono capitare nel lavoro e consiste nel concentrarci unicamente eh, sulla pancia e sul movimento che fa durante la respirazione. Può essere utile per questo esercizio ripetersi mentalmente alcune frasi guida ad esempio ispirando porto la mia attenzione giù nella pancia espirando mantengo l'attenzione alla pancia e poi più brevemente pancia, pancia. Oppure, ispirando mi tengo a livello della pancia, espirando rimango a livello della pancia. O ancora, ispirando sento la pancia che si alza, espirando sento la pancia che si abbassa. Abbassa, alza. Alza, abbassa. E adesso proviamo insieme, ripetendo, ispirando, sento la pancia che si espande, espirando, sento la pancia che si comprime. Chiudiamo gli occhi, ispirando, sento la pancia che si espande, espirando, sento la pancia che si comprime. Inspirando, sento la pancia che si espande. Espirando, sento la pancia che si comprime. Si espande, si comprime. Si espande, si comprime. Adesso prova a farlo tu per due minuti, fino al suono successivo di campana.